Mi chiamo Davide Nacuma, sono psicologo, psicoterapeuta e direttore dei centri Centellieri. Ho tradotto il protocollo Cool Kids dall'inglese e ne ho curato l'edizione italiana e sono l'unico formatore in Italia per il programma Cool Kids. Durante il workshop Il programma Cool Kids impareremo come si applica il programma Cool Kids nel modo più efficace. Inizieremo facendo una carrellata di bisubilanza in età evolutiva e continueremo vedendo quali sono le peculiarità della psicoterapia cognitiva in età evolutiva. Vedremo quali sono le strategie, quali sono gli strumenti più indicati. Dopo vedremo qual è il modello di RAPI, lo psicologo australiano che ha creato il programma RAPI e dopo aver visto il modello vedremo come le varie parti del programma Cool Kids entrano a far parte di questo modello. Inizieremo vedendo come è strutturato veramente il Cool Kids. Vedremo la prima parte, che tratta della psicoeducazione dell'ansia, in cui si dà al bambino un'idea di come l'ansia, di come funziona, di quali sono i meccanismi alla base dell'ansia e di come l'ansia in realtà non sia un'emozione solo spiacevole, ma che è anche un'emozione che può essere utile. Il problema è quanto abbiamo ansia, quanto è intensa l'ansia che abbiamo, Passeremo quindi alla seconda parte, dove vedremo il concetto della ristrutturazione cognitiva, cioè vedremo qual è il legame tra pensieri e emozioni e su come possiamo fare per cambiare i pensieri disfunzionali che ci fanno stare male. E useremo una metafora, la metafora del pensiero da investigatore. Dopo passiamo alla parte delle esposizioni in vivo, quella che nel vocabolario del Kulkeits viene chiamata le scalette. Perché? Il messaggio che viene dato al bambino è che un conto è cambiare il proprio pensiero, cioè le idee che non ci fanno stare bene, che ci fanno avere una grande ansia. E' un conto è poi mettersi e affrontarle. Impareremo che per combattere la paura bisogna affrontare la paura. Dopo passeremo a vedere quelle che sono le competenze che molte volte i bambini che hanno una forte ansia hanno difficoltà a mettere in atto, come ad esempio l'assertività e il problem solving. E vedremo quindi come il Kulchitz ha un'ultima parte dedicata a finire il trattamento, al cosa fare quando le cose vanno male, quando c'è qualche ricaduta. Parallelamente vedremo come si sottolinea l'intervento con i genitori in cui da una parte si vedrà come insegnare ai genitori le stesse abilità che sta imparando il bambino, il del dell'insegnatore, le esposizioni e via dicendo, e dall'altra si lavorerà su delle strategie adatte e precise sul come gestire l'ansia, ad esempio sul come sostituire la rassicurazione con una modalità più efficace di gestione dell'ansia. E poi arriviamo alla parte finale, mettiamo assieme i vari pezzi e arriviamo alla conclusione del programma. Alla fine del workshop i partecipanti diventeranno ufficialmente Therapeutic Cool Kids. Verrà rilasciato un attestato e i partecipanti andranno a far parte dell'elenco italiano Therapeutic Cool Kids, una rete di professionisti che condivide l'approccio Cool Kids.